Ciao, Ciao a tutti. siamo Buongiorno. con Roberto Marini e Rossella Angioni qua nella... Ehm, nell'appezzamento che sta curando Roberto la sede di Food Forest Sardegna ehm, ehm, che ci 20 illustrerà 20. un po' quello che, che è il luogo particolare perché siamo nella nazione Sardegna, giusto? Esattamente, giuridicamente e, parlando ehm, questo appezzamento di terra è certificato all'interno del Catasto Nazionale Sardo quindi è al di fuori dalla giurisdizione italiana e opera e vige lo Statuto di Sardegna qua quindi sotto legge del governo sardo provvisorio abbiamo la capacità effettiva di essere in grado di poter espletare le nostre tradizioni e le nostre culture, semplicemente, come nativi sardi. E una domanda, quindi sì. questo consente anche di essere indipendenti a livello di tassazioni? Assolutamente sì, sì. non esiste fiscalità all'interno della Nazione sì. Sardegna perché tutto il sistema strutturato della finanza mondiale è un sistema truffaldino criminale sì. che quindi non è in grado effettivamente nemmeno di gestire le economie finanziarie delle varie popolazioni e nazioni tant'è che ora si stanno creando anche degli strumenti che sono collegati alla tecnologia blockchain ed è già operativa la prima blockchain proprietaria di Food Forest Sardegna che permette di avere uno svincolo completo a livello finanziario avendo una moneta proprietaria Bene, grazie Sì, e Se ci vuoi illustrare quello che eh, comunque coltivi o certo. produci Qui sì. adesso stiamo partendo diciamo con la parte eh, del giardino e eh, questa è una prima Key Garden che è stata creata che adesso possiede dei peperoni già che stanno incominciando a produrre e quindi stanno incominciando le produzioni. C'è ancora un po' di basilico, è stata sfoltita da poco e all'interno si crea un meccanismo dove tutti gli scarti di materiale organico diventano il concime che nutre la terra sottostante in modo tale che si autosostenti. C'erano poi ovviamente delle piante di pomodoro che adesso stanno andando a fuggire. Può essere definita come una spugna? Questa in termini di permacultura a volte vengono definite spugne, queste cataste di materie, mm, materiale non è una vegetale. una spugna perché in realtà non è che va ad assorbirlo in quanto viene mm, dato all'esterno, ma va ad essere proprio un materiale organico che si scinde nella terra perché crea la, la fauna microbica. Che bene. è bene. necessaria per lo smaltimento di questo tipo di materiale organico che va a far sì effettivamente che poi ci sia tutto il nutrimento fertilizzante per la terra su cui effettivamente si sta facendo la cultura. Quindi quello che avviene con questo processo è un, un reale compostaggio che naturalmente viene svolto in maniera automatica da tutti i microorganismi che compongono la fauna microbica. Quindi. Bene, grazie. Qui c'erano ovviamente tante altre piante di pomodoro che adesso sono state sfoltite in quanto sono a fine ciclo ma stanno ancora terminando di essere a piena maturazione questi pomodori. Qui possiamo già incominciare a vedere un po' di nuove piante che ho inserito, questa è per esempio una talea di fico murra che è il fico principale che si trova all'interno del terreno, il più, il più anziano, che addirittura sta già producendo come potete vedere. Quindi già possiamo, nonostante sia arrivata <ride> Caspita si è minuscola, una pianta, è già produttiva, eh, Esatto. Eh, questa invece è una pianta di aloe vera che è stata tra, mh, trapiantata da poco e sta ancora radicando. E mm. all'interno di questi vasi sono presenti apparati radicali della stessa pianta madre, in modo tale che possano uscire nuove mm. aloe da poter poi distribuire in altri mm. ambienti. Qua abbiamo una pianta di mescola che è stata messa l'anno scorso, cresciuta da seme. E ah, ha sviluppato Da seme, una, velocissima Esatto, ha sviluppato un'altezza eh, no. molto minore rispetto alla, alla sua compagna Che è questa mm. Che nonostante fosse piantata allo stesso periodo E allo stesso eh, tipo di semenza e anche dallo stesso tipo di vaso Ha avuto ovviamente una, uno sviluppo che è visibilmente notevole Not in Certo confronto. Quindi, cioè, quindi è da seme, sem partita questa da seme l'anno scorso Sì esatto, no, all'incirca no. marzo incredibile, Quindi, eh, sembra una magia che nel concreto eh, si mm. può comprendere che nel sottosuolo c'è già tutto un altro tipo di eh, energia mm. che si muove da una parte all'altra o che mm. anche semplicemente le funzioni solari appunto di rarazione di luce vanno a cambiare e modificare tutta la struttura di okay. questo ambiente okay. queste invece sono quattro nespole una di fianco all'altra cresciute da uno stesso vaso che avevano meno di sei mesi di età quando mi sono state regalate e che non ho voluto separare, per ovvie ragioni. È cresciuta all'interno, diciamo, di questa piccola parte, anche una piantina di uva. quindi mm. Adesso Vai. ci sarà un maritaggio poi, a lungo termine, mm. Qua invece abbiamo una pianta di mele, che è cresciuta sempre da seme, ed è pianta di mela sarda, di cui mm. si stanno andando a fare anche già delle talee. Due sono già uscite dalla sede locale, queste stanno ora radicando. Infatti si può vedere dal colorito anche del ramo, come abbia cambiato l'attività anziché mandare l'energia alla foglia che quindi è venuta ad essere assorbita ha incominciato a nutrire la parte interna del tronco per mandare poi tutto all'apparato radicale mm. questa sta andando a crescere in maniera totalmente naturalizzata quindi mm. le poche potature che sono state fatte erano necessarie a non intersecare più di tanto i rami in quanto cioè. crescendo in questa maniera la mela può essere direzionata e ciascuna fronda va a essere produttiva quindi diventa una pianta che anziché produrre un certo quantitativo di mele ne va a produrre molte di più proprio mm. perché si creano microalberi nello stesso albero, sì. come si può vedere anche da qua. Sì. È una pianta che sta eh, in grande salute, questa è sta sviluppando parecchio mm. e ha circa 6 anni di vita questa pianta, mm. quindi ha, ha avuto modo di sviluppare prettamente in apparato radicale e sta solo ora cominciando mm. a aumentare la capacità della chioma. Qui c'è un bancale sinergico che è stato costituito con terra lavorata per tre cicli, quindi per tre anni consecutivi, che viene eh, man mano riaggiunta e in questo momento ci sono le melanzane che sono già state quasi tutte mangiate, ne è rimasta qualcuna, adesso che è in produzione c'è questa per esempio che si può già vedere e queste altre piccole, solitamente quando sono molte le vado a regalare poi perché mangiare solo melanzane non è plausibile <ride> ovviamente. Qua ci sono appunto le ultime spoltiture eh, che ho fatto dei pomodori, come potete vedere, mm. che erano presenti qua e qualcuno ancora sta rigettando nuovi gettiti, c'è cioè anche qui del basilico, qui abbiamo altri peperoni che anche, anche se la volta sono in produzione già, quindi stanno andando già ad essere poi risorsa alimentare, questi ugualmente sono dei peperoni, questo è quello che possiede, quello diciamo più sviluppato già, come si può vedere da qui. No? Questi sono sempre altri pomodori, poi c'è della rucola che cresce spontanea questa è selvatica, che sì. è, è alimento quasi quotidiano per me. Uh -uh. Qui in questo lato adesso ci sono un po' di posature fatte da questi bancali che ho lasciato a riposare per circa un anno, perché adesso verrà eh, rilavorata la terra con l'aggiunta della terra sovesciata e quindi di tutto il compostaggio già effettuato per costituire un impianto unico. Quindi anziché avere tre bancali differenziati, diventerà un'unica zona che verrà ad essere eh, strutturata in maniera sintropica, come l'ultimo esempio che andremo a vedere lì poi, per integrare sia le culture a terra che le piante, mm. quindi che possano essere sia conifere che arbustive o da frutto. Qua quindi ci sono tutte le potature che sono state fatte, che eh, hanno liberato appunto i tronchi di questa rucola, perché se potete vedere sono effettivamente piante. Mm. Sono diventate gigantesche, quindi queste adesso sì. incominceranno a rifare sì. tutti Questa i Questa C'è una rucola che avrà parecchi anni. E queste sono rucole che in realtà hanno un anno e mezzo di età. Un anno. Quindi sì. queste già tra le nuove esatto, quindi tra due e tre anni saranno effettivamente mm. arbusti mm. praticamente. Mm. Questa invece è la potatura del dell'intischio che sto utilizzando mm. eh, come struttura ombreggiante per tutto il resto di piante che sono presenti al di sotto di essa è in grado anche ovviamente di creare moltissima matura perché quando va a perdere le foglie, se vuoi andare a mostrarlo, si va a creare tutto un substrato che permette poi alla pianta di essere in grado di mantenere la temperatura. Infatti qui si può notare che la terra, quando irrigata, resta sempre umida, a distanza sì. anche di orari abbastanza intensi o anche di giornate. Quindi eh, questa attività che sta venendo fatta di ombreggiatura serve proprio a proteggere poi tutte le altre. Per esempio questo è il Dragon Fruit che è opera sì, sì. di Daniele Podige, sì, giusto sì, per sì, parlare di L'abbiamo visto anche da lui, l'abbiamo visto guys, anche da lui, che sì. ovviamente è innamorato di mm. questo tipo di piante, quindi anche io stesso ne ho ricevute in dono e le ho mm. messe. E andranno ad arrampicarsi poi ovviamente sul dentischio. Nice. Mentre qua sotto invece abbiamo. Altri... La, la foglia del lentisco eh, a livello di eh, pH eh, tende ad essere più alcalina, più acida? Come Allora, nel Tutti. momento in cui discende è molto alcalina. Si acidifica mm. quando va ovviamente a sedimentare mm. i pigmenti mm. e quindi a perdere il colorito, ma mm. eh, ha un effetto eh, neutralizzante. Ok, quindi tende alla neutralità. La esatto, Perfetto. Sì. e ristruttura quindi il substrato sì. principale. Sì. Tant'è che infatti nel sottobosco sardo, per mm. eh, comprendere come funziona proprio il tipo di ambiente eh, mm. della flora e della fauna, all'interno di tutte quelle aree boschive dove non è stato fatto nessun intervento, tutte le piante che sono collegate poi alla protezione dei lentischi, quali per esempio olivastri o cisti o lavanda o corbezzolo e via dicendo, anche le mandorle, riescono a ricevere un gran nutrimento a livello dell'apparato radicale proprio dalla decomposizione delle foglie del lentischio. Perfetto. Qui sotto eh, poi ci sono delle piante di Akekenji che sono state cimate per sì. dargli una direzione un pochettino più congura perché stanno diventando così alte <ride> e quindi non si sì. riusciva più nemmeno a passarci sì. praticamente. C'è poi qua una, un connubio maritale di lavanda, sarda e di mirto questo è mirto nero sardo che è cresciuto ah. all'interno dell'abitazione di un carissimo amico di famiglia che l'ha poi voluta regalare. Questo è un asparago? Qua che... Sì, questa è una pianta di asparago mm. che è, tra l'altro è già a seme. Sì, quindi questi sì. si possono anche recuperare. Queste invece sono tutte tale Biopuntia, eh, che è la pianta madre mm. che vediamo qui, che possiede questi frutti che non sono solamente commestibili, ma possono essere utilizzati anche come colorante naturale ah. perché mm. possiedono una quantità di pigmenti viola impressionante il cuore che Daniele okay. ha fatto okay. e oltretutto anche la pala è commestibile, quindi è una risorsa alimentare oltre che effettivamente eh, rinvigorente dell'ambiente. Okay. Eh, una, una domanda che sul, sì. eh, sul lentisco, uh -huh. eh, produce le, le bacche, no? sì. eh, quindi so che eh, le bacche di lentisco possono essere utilizzate anche a scopo non sì. proprio alimentare, però aromatico. Si va a fare l'olio di, no? no, di lentischio, che è un olio pregiatissimo, che arrivava a costare anche eh, 300-400 mm. euro al litro nel periodo in cui si era compreso che aveva delle capacità fitoterapiche impressionanti eh, perché sia eh, anche per uso cutaneo, quindi per ristrutturare la pelle, che anche per eh, alimentazione, quindi ingerito, creava tutta una serie di effetti benefici per il corpo su vari, vari tipi di campi. Bene, grazie. Quindi carà, è una risorsa sì. molto importante. Questa eh, è una pianta di mandorle che sì. proprio ieri ho sfoltito perché si stava intrecciando su se stessa e in più eh, sta riuscendo così a prendere una direzione maggiormente elevata per poter diventare poi eh, ombreggiante per le ulteriori piante che andranno ad essere inserite qui sotto, se noti bene ora dove stai camminando e se non ci avete sì. i dislivelli, puoi notare che ci sono due bancali che sì. sono eh, simmetrici l'uno all'altro e sono questo di sinistra e questo di destra. Ora, questi scavi che sono presenti qui in mezzo servivano per la raccolta idrica, sì. in modo tale che quando io non ero presente sì. in sede locale ma questi erano coltivati automaticamente per via delle piogge ero in grado poi di poter, ovviamente, cogliere i frutti. Quindi sì. questa sarà un'ulteriore area che adesso verrà ad essere eh, rilavorata perché eh, il terreno, già naturalmente, possiede una quantità spropositata di eh, canizzone, che è la classica canna da palude, diciamo, sì. i suoi stati principali, mm. e eh, di finocchio selvatico, oltre che rucola, che come potete mm. vedere qua, per esempio, è già in fiore. Mm. Sì. Quindi se vuoi fare anche magari questi dettagli, qua sta andando a seme, sì. e quindi in autonomia la pianta oltre che essere produttiva perché questa è commestibile va a implementare la sua familiarità con l'ambiente andando a inseminare in tutto, tutto il circondario infatti si sposta un po' dappertutto e se notate ce n'è in ogni bancale pressoché sì. e tra l'altro sì. si muove anche per tutto il resto del terreno sì. questa invece è una pianta di agave come potete ben vedere che sta facendo una quantità di figli spropositati sì. Sì. Che sto lasciando crescere, eh, segando le parti basse perché eh, vanno ovviamente a limitare la crescita delle figlie e mm. creano anche problemi perché potrebbero andare ad ammuffirsi o mm. a rovinarsi. Stanno ad essere poi segate in questa maniera perché raggiungendo una certa altezza sulla base dell'età si può andare a recidere dalla radice per ottenere sia lo sciroppo d'agave che la tequila. Esatto. Quindi se ci vogliamo fare un cicchetto ci possiamo fare anche un cicchetto, <ride> se ci vogliamo addolcire i piatti ci possiamo addolcire e i sì. piatti. E in più la pala è commestibile. Infine. Quindi scorticata perché è molto oh, carnosa. Sì. Se andate a vedere lo spessore, qua si parla di circa 3 cm, 4. Mm. Alle volte, quando la dimensione è anche più grande, diventa Dom domanda. Più E Domanda: la, la tecnica per ottenere lo sciroppo è complessa? O? Allora, non sono complesse le tecniche perché in realtà è una semplice arravolazione dell'apparato radicale che va ad essere rimestato e bollito. Eh, eh. quindi non c'è grossa difficoltà e poi ovviamente è colato eh, eh, eh. quindi oltre a ciò che effettivamente permette di fare tutte queste differenti tipologie di culture cioè l'integrazione delle varie biodiversità si incominciano a inserire per esempio anche i fiori questi sono freddi, mm. oh, che poi incominciano dai. a crescere spontaneamente perché i bulbi yeah. eh. a prescindere dal fatto che siano in una parte del terreno mm. si muovono nel sottosuolo e come potete vedere qua ce ne stanno crescendo nella pianta di mele oh, Sì. senza che io ovviamente abbia messo qua i bulbi eh questi bellissimo, si sono spostati dall'apparato radicale che dai, è presente fa... lì dentro. Ma dai, che viaggio! Quindi immaginate eh, un po' come saranno almeno si... 3 metri. No, no. vabbè. È due metri al massimo questo, esagerano di distanza, eh, ma è comunque già una eh, distanza eh, impressionante. Eh, Contando che è solo sì. passato dall'apparato radicale. Poi, proseguendo qua per questo lato, sì, c'è anche il ricino che cresce spontaneo qua. Questa è piccola di pianta, la pianta più grande è dall'altro lato. E ci sono anche tanti insiettini ci crescono sopra, questa potrebbe essere una coccinella di nuova generazione, non si sa. E quindi diciamo sì. che si va a poter vedere, nella pratica, che tutta la biodiversità che si crea, nonostante non sia solo ad uso alimentare, questa sì. è per esempio la pianta considerata o oh, detta della ricchezza, che in realtà mm. è il cibo preferito degli elefanti. Dai, ah, non sì, lo sapevo adatto. questo. Sì. È una pianta che poi è ultra resistente tende a sviluppare in maniera impressionante, infatti ho potato parecchio in basso, in modo tale che poi si ricrei un microsistema, perché questo è quello che fa realmente la foresta e la natura, i rami secchi vanno a cadere da se stessi e creano l'ecosistema sottostante sì. al sottosuolo, quindi ricreandoglielo in questa maniera innanzitutto la libererò dal problema di essere invasa sia dal canizzone che dal finocchietto. Mm -hmm. e poi certo. crea un materiale organico che certo. si accumula nella terra. Qui poi abbiamo una bellissima pianta di rosmarino, che ha circa 8 anni di età ed è stata potata più e più volte, adesso è anche in fiore, quindi si può vedere già anche nei dettagli. Che, ehm, può essere fatta a talea eh, in maniera molto semplice, andando semplicemente a reciderne delle cime e inserendone nella terra. E ha ovviamente tutte le proprietà che già conosciamo, perché il rosmarino fondamentalmente è una pianta miracolosa, quindi si può andare a farci di tutto. Io prevalentemente la utilizzo nell'alimentazione, quindi in cucina, che sia per la preparazione di pasti o per quanto riguarda appunto l'insaporimento di cibi, di conserve e di quant'altro, che dà modo effettivamente poi di assorbire tutte le proprietà benefiche. Qui abbiamo invece la pianta più vecchia di Nespola, vecchia per modo di dire, o meglio la più saggia, mm. che ha circa 9 anni di età, però ha avuto mancanza idrica per due anni interi, eh. in quanto io non avevo possibilità di essere presente in loco per quel periodo di tempo, ma potevo venire solo sporadicamente, quindi giornalmente non prendeva acqua. E anche questa è cresciuta da sempre, sì. però ovviamente già è completamente in salute sì. e nei prossimi anni andrà ad essere anche più piccola. Qua poi abbiamo una pianta di elicriso e una pianta di lavanda nuovamente, che arrivano da Pachamama, mm. che sono stati un dono di Giorgio. E hanno fiorito entrambe, anche l'elicriso l'ho conservato, mm. ovviamente poi tutti i fiori li ho utilizzati. E la lavanda sta andando poi a fiorire in maniera continuativa, quindi pian piano ci sarà anche materiale che può essere utilizzato sia per la creazione di profumi ambientali per gli ambienti. Sì, poi qua vedo una quantità di finocchio selvatico. Questo sì, è tutto finocchio selvatico che cresce qua in maniera spontanea parecchio perché già il terreno di per sé, se noti a livello proprio rupestre, è inserito in una tipologia di livellazione che è collegata alla... Ehm, la campagna vera e propria, dove non c'è una cultura, quindi la terra è effettivamente dura da lavorare. Non è una terra morbida, non è una terra che già è stata lavorata. Addirittura questa terra con quel rullo è stata piallata, tutta questa parte è stata piallata, perché mio padre voleva fare un campo da tennis. Ah, ah, Io ho dovuto fare per ah, due anni un lavoro penso. di eh, sovescio della terra sì, a picco, zappa e pala per riuscire a eh, liberare tutti gli apparati radicali che ancora ovviamente sono presenti mm, mm, ma che pian piano stanno venendo ad essere integrati con le altre cose. Mm. Quindi qua adesso c'è una famiglia di aloe, questa è l'arborescence, che sto sì. lasciando a, sì. andare ovviamente a massima crescita spontanea per poi travasarle quando c'è la possibilità di fare un trapianto completo in modo tale che queste ulteriori piante possano poi arrivare ad altri ambienti dove è necessario appunto utilizzare questa risorsa già le capacità medicamentose ovviamente che possiede l'aloe eh, in generale sono impressionanti l'arborescence nonostante sì. sia un po' più mitigata e comunque molto funzionale ha tutta una serie di risoluzioni proprio per i processi di ristrutturazione del corpo si sì, sì. sono delle semplici abrasioni o anche per uso interno che sì, aumenta tantissimo la le, degli, le difese immunitarie si sì, sì. struttura tutte le membrane cellulari quindi sì. Si va utilizzarne, a utilizzarne appena C'è una famosa ricetta di padre Zago, non so se. Sì, okay. conosco, okay. conosco. Poi, in questo lato, oltre ad esserci le ultime parti di, diciamo macerie o comunque eh, materiali non necessariamente eh, funzionali al momento, ci sono le pale di Ficodindia che lì hanno già cominciato a sviluppare e quindi mm. si andrà a fare poi una barriera naturale che eh, protegge in questo caso, devo dirlo purtroppo, dalle irrorazioni di eh, materiale chimico che alle volte sì. viene eh, posto all'interno sì. sì. della vigna. E, questa invece è una pianta o più piante di rosa canina, sì, sì. che eh, non so se la la bella bella sete, bella ma sono ricchissime di vitamine C e queste sono già commestibili perché sono già arrivate al grado di maturazione sì. necessario. Quindi è una volta aperte e recise si va a rimuovere il seme, dopo che si è rimosso il seme si va a togliere la parte filamentosa che si trova all'interno della bacca mm -hmm. e poi si mangia direttamente la buccia. Eh. Possono essere anche lasciate a essiccare per essere utilizzate nelle tisane, sì, poi addirittura si possono fare le marmellate. Molto produttiva, ne ha veramente una quantità enorme di bacche. Sì, questo invece è uno mm. degli ulivi più giovani che ha poco mm. meno di 4 anni. E sta incominciando a sviluppare il tronco principale quindi non ha subito nessuna potatura né mai è stato limitato nella sua crescita tant'è che ha sviluppato più che altri in altezza no. e nel momento in cui poi sarà incominciato a essere aperto potrà essere più produttivo qui ugualmente abbiamo altri l'India e la rupola questo è sempre della stessa età ed è sì. di una varietà identica quindi mm. queste due sono di mura vera è, ed è oliva che poi diventa anche nera quindi sì. può essere fatta e non sto andando a raccoglierle in questi anni perché oltre ad essere bassa la produttività aiuta anche allo sviluppo della pianta stessa sì. non rimuovere l'oliva quindi non sì. si crea uno stress naturale questa invece che è di gonnezza è quella che è riuscita a sviluppare di più nonostante l'età sia la stessa e lo potete vedere dal tronco perché sì. ha avuto un'espansione radicale talmente talmente più proficua rispetto alle altre due, che anche la produzione è molto più elevata. Da vedete questa è piena, Ha fruttiferato quasi in tutta la pianta già, quindi qui si può già vedere che è una pianta che andrà a rendere poi parecchio nei prossimi anni. Questa invece è ovviamente l'ulivo vero e proprio, diciamo il re degli olivi del terreno, che anche Rossella ha avuto modo di conoscere quando stavamo facendo la raccolta. E a oltre 60 anni questo olivo sì. era stato piantato da mio nonno e quest'anno assieme all'altro hanno fatto una produzione di 170 kg Noi, di olive. Ottimo. Quindi esatto. uh -huh. è già riuscita a essere sì. compresa anche da chi magari non aveva idea di quanto le piante di olivo potessero essere produttive. Questa invece è una pianta di carrubo che ha 6 anni di età eh? ed è riuscita a sviluppare in maniera impressionante tant'è che l'anno scorso ha fatto oltre 30 kg di produzione. Noi. E 15 kg circa sono ancora conservati e assieme ho maritato una pianta di passiflora brasiliana, la vera maratuglia gialla, quella ben succosa che è ricca di polpa anche, che sta arrampicandosi già all'interno della pianta. Quindi come potrete vedere lì si sta creando già un connubio perché la pianta di passiflora va a arrampicarsi, lo si nota già da questi, vedete dove sta salendo, esatto. che andrà quindi a riempire tutta la pianta di caruba e ci saranno quindi due piante in uno, se e così sì, si può sì. dire. Sì. Questa pianta di caruba adesso comincerà a fare produzioni biennali, perché sta già rifiorendo, quindi anziché essere una produzione annuale diventa biennale, visto il clima che si va a ricreare qui dentro. Questa invece è una pianta di melacotugna che e anche essa sta già producendo, puoi vedere per esempio da qui. Frutto. e ce ne sono tante altre che ovviamente sono sparse un pochettino tutta la pianta nelle parti alte per esempio da questo lato da qui. qui ad esempio qui ce ne sono già parecchie una due tre quattro cinque sei sette di su è parecchio avanzata la cosa vedi lì c'è la vicina che sta portando l'olivo Ok, qua invece abbiamo eh, il plastico Cadri UE, come si dice in saldo, che è il carciofo selvatico, uh -huh. che fa effettivamente poi i carciofi. E qui c'è una famigliola che adesso uh -huh. sta incominciando a sviluppare da un singolo ceppo. Quindi sì. ce n'era uno solo che adesso sta incominciando ad espandersi. Un e ugualmente ce n'è un'altra coppia qui, partita da un solo ceppo, che eh, andrà poi effettivamente a fare il carciofo, perché qua ci sono uh -huh. le primizie. Questa è una pianta di arancio che stava avendo grossi problemi di sopravvivenza proprio ma è riuscita a risanarsi e continuare a crescere da sola andando a insalvatichirsi. Se tu ti avvicini e prendi al dettaglio vedi le spine che ha costruito per difendersi perché veniva attaccata dalla cociniglia, che ancora ha lasciato qualche residuo però se noti ora la pianta è pulita. Non ci sono colonie, non c'è nessun tipo di sì, sì, sta bene. Effettivamente invasione, effettivamente no. è riuscita da se stessa non a è, ristrutturarsi. Non si notano, tranne forse qui qualche qui ci eh, sono le afide, ultime parti afide probabilmente. che stanno andando a mangiarsi le formiche però, senti, sì. che poi come le vai a, a toccare ovviamente spariscono e saltano. Sì, qui però... appunto c'è un'altra bella pianta di ricina invece, no. che è cresciuta già abbastanza e la vado a lasciare perché è un'azotofisatrice fondamentalmente. Sì. Quello è un vecchio bancale che deve essere rigenerato, lì c'erano le zucche e spaghetti. Mm. Eh. E questa ovviamente adesso andrà a crescere e sarà lasciata a sviluppare in maniera autonoma perché appunto oltre a essere azotofisatrice poi si può anche ricavare l'olio certo. o la ricina, secondo di chi si vuole un po' meno bene, quindi mm. si vuole fare un regalo. Sì. Questa invece è ocra che è... Si spera riesca a arrivare a fruttiferazione perché si è trovata talmente bene, uh -huh. in realtà sta continuando a crescere in altezza, sta continuando a gettare fiori, ma i frutti ancora non li ha fatti. Si è trovata un po' troppo bene, diciamo. Sì, lo, infatti lo sta, sta proprio bene, una bella sì, vigoria, uh -huh. molto vigorosa. Qui abbiamo invece delle piantine di eh, acacia che sono cresciute al di sotto del carrubo perché erano collegate uh -huh. alla passiflora che è stata travasata e trapiantata lì. E quindi le ho trasferite due in vaso, che sono più piccole, e una direttamente a terra, di modo tale che poi sviluppi in questo punto. Questa invece è una pianta di arachidi che sta continuando a radicare, sta continuando a muoversi, e le lascerò tutto questo spazio per effettivamente fare una buona zona. E in questo lato invece abbiamo poi anche la pianta di limone, che è uscita da Sen, che prendendo poco sole, ovviamente sviluppa in maniera un pochettino più rallentata ma è riuscita comunque già a sistemarsi da un brutto trauma che aveva subito uh -huh. dove il tronco centrale per una forte ventata di maestrale si era troncato uh -huh. quindi poi è riuscita a ricrescere da se stessa qui invece abbiamo delle piantine di corbezzo sardo autoctono che stanno andando a svilupparsi e che verranno trapiantate poi qui in terra vicino l'uno e le altre e arrivano direttamente da San Gregorio questa invece è una pianta di more senza spine sì, che è stata trapiantata a terra di recente e sta già andando a svilupparsi in maniera abbastanza avanzata e andrò a creare poi un cesto fatto di rosmarino secco in modo tale che si crei un vero e proprio cespuglio che permetta all'espansione della pianta di essere controllata in modo tale che non invada lo spazio circostante e in più che possa essere facile la raccolta delle bacche. Bene, bene. Qui abbiamo una pianta di Susine Primo Maggio sarda autortono che ha fruttiferato per la prima volta quest'anno che stanno andando a svilupparsi autonomamente, qui invece abbiamo una guava rosa che sta già incominciando a svilupparsi abbastanza. Questa è, hai bianca, detto, una guava rosa. Mm. Mm. Mentre questa è la variante bianca che, se potete notare, nonostante siano a distanza di un metro e mezzo l'una dall'altra mm. hanno una variazione di crescita esorbitante, specialmente mm. in altezza. Mm -mm. Questo perché questa pianta riesce a ricevere tre ore in più di luce rispetto a questo. Ecco, certo. Per la semplice differenza di posizione. Sì, sì, sì, in sì. più queste saranno in grado poi di essere ben protette, quindi a crescita compiuta saranno effettivamente in grado di essere ultra produttive perché saranno completamente supportate sia dal muro di difesa dell'edera che troviamo qua sul lato, sia dall'entischio. Mm. Questa è l'edera della vicina, mm. quindi stanno andando a ricoprire tutto il terreno. E questa è la prima parte di terra sintropica, dove all'interno ci sono una quantità svariata di semenze, anche di alberi da frutto, oltre che di vegetali liberi. Quindi per esempio qua stanno crescendo altre piante di pomodoro adesso, stanno incominciando a uscire i primi farinelli, stanno incominciando a uscire i fagioli al metro, ci sono poi erba vaiola, erba crescitiva e tutta una serie di erbe spontanee come può essere la portulaca o il trifoglio mm. o altrimenti abbiamo la possibilità di vedere vabbè qua già altra ruffola che ugualmente sta sviluppando anche qui in mezzo e anche qui e sarà quindi autonomo questo appezzamento di terra ora praticamente vita naturale durante perché tutte le semenze che sono all'interno dormienti ciao luci ciao ciao ciao ciao ciao, ciao, ciao. <ride> e vanno a essere in grado di poter effettivamente germinare e quindi fare il loro percorso di crescita quando è il tempo adatto, perché mm -hmm. la semenza essendo effettivamente dormiente mm -hmm. all'interno del sottosuolo non va a necessitare nessun tipo di inseminazione ulteriore, ci saranno mm -hmm. all'incirca una varietà di 60 semi qua dentro, okay. di svariati mm -hmm. tipi, quindi a seconda del periodo e delle condizioni meteorologiche e atmosferiche si va a creare tutto un altro tipo di ecosistema. Infatti qua, di nuovo, un'altra pianta di pomodoro, mm. ce n'è un'altra lì in mezzo, questi sono tutti fagioli. Mm. E, e stanno crescendo pari. Allora, l'erba caprina. Ah, oh, l'erba caprina. Passa giù il... Si piazza. può riconoscere perché ha un fiore eh, veramente parezza. similare al tarazzaco, okay. ma non fa il pollone bianco poi, e cresce a forma spadolata. Quindi questo tipo di foglia che è commestibile. Ah, effettivamente è il sapore del formaggio pecorino. Dai. La vuoi sì, sapere? Qua. effettivamente è, un, è il fiore molto simile al tarassaco, che è una composita. Buono. Poi qui in questa lata abbiamo la pianta di milagrano, che è già altamente più alta. Ne abbiamo già mangiato parecchie e ne mangeremo anche oggi assieme. Noi. Eh? Sì, crescono delle belle melagrane, bellissime, grandissima è... Esatto. notevole. Quelle che si erano già aperte mm. ovviamente per l'eccesso idrico le lascio direttamente mm. lì per ricostituire il sottosuolo, pian piano. Questo è il quinto gelso, che profuma anche parecchio, esatto. Mm. E qui in mezzo cresce anche la mora con le spine però. Mm. Mm. Quindi qua si creano dei veri e propri cespugli mm. poi. Mm che solitamente vanno a essere anche abbastanza produttivi. Sì, e la mora, eh, questa con le spine, devi poi cercare di tenerla un po' a bada, diciamo, no? Perché sì, possono perché diventare molto invasive. Sì, oltre a eh, limitare lo sviluppo e la crescita del finto giglio, va a creare tutta una serie di problematiche nel lavoro che mm. si deve andare a fare nelle varie aree, perché diventando troppo espansiva, non si sì. ha poi la capacità di lavorarla se non con una recisione effettiva mm -hmm. a livello oh, di siepe. Okay. Quindi per non rovinare effettivamente la salute della pianta, quando crescono in questa maniera, che sono piccole, vanno a essere semplicemente contenute sì. con o delle pietre o delle reti, mm. in modo tale che poi il cespuglio resti più. Sì, più perché più. ritengo che comunque la presenza anche di questa pianta sia molto importante perché è sede di tantissimi insetti eh, uti utili per... Um, eh, il contenimento dei parassiti, cioè sono insetti predatori di insetti dannosi per le piante coltivate e che proprio utilizzano il rovo okay. Come, okay. come sede, sì. come albergo. Sì, quindi, sì. Qui invece, come potete vedere, c'è una compostiera dove si stanno andando a decomporre pian piano materiale organico di potature fatte o di eh, erba tagliata o di finocchietta. In questo caso. Sopra c'è un lastricato di terra, che era eh, terra in disuso, eh, che è stata gentilmente offerta da parte di un amico che ha avuto modo di trasferirla qui e viene utilizzata come peso uh -huh. per far sì che si compatti più velocemente sì. tutta la decomposizione che sta avvenendo al di sotto, sì. ci sono anche delle palle di fico e mezzo, ci sono uh -huh. pezzi di agave, c'è un po' di tutto diciamo. Uh -huh. E ovviamente, qua poi eh, collegandosi al resto dell'ingresso, oltre ad avere sempre la, diciamo, la barriera naturale in c'è l'altro ulivo mm. che ha la stessa età, ma come potete vedere, la differenza di crescita è pressoché sostanziale, in mm. quanto ha quasi triplicato le dimensioni l'olivo di sinistra rispetto all'olivo di destra. però non siamo politici, qua quindi non siamo <ride> ci vanno bene tutti. Eh. Anche questa ovviamente è la produttiva, qui c'è ancora qualche oliva che è rimasta, quindi si può vedere la pezzatura che avevano quest'anno, no? in gran parte. Ah, in cielo. Sì. Vedi? Ha voglia, eh? bellissimo. Eccola qua. Questi sono i miei telefoni che mi etichettano ogni 5 minuti, come potete sapere. Qua abbiamo la pianta di Oleandro all'ingresso, che dà un bel aspetto floreale al tutto. E' mm. anche piacevole un profumo molto delicato, eh, l'ho questo... utilizzata anche parecchio per eh. effettuare con le recisioni dei fiori, i profumatori degli ambienti, anche in ah, titano, certo. quindi può essere utilizzata anche in questa maniera. Non va utilizzata né per fuoco né tantomeno per strutture, in quanto il fumo è ultra nocivo eh. e oltre a ciò le foglie rilasciano un certo tipo di lattice che è sì. altamente orticante per la pelle. Sì, sì, sì, sì. infatti è pericoloso vale. pure per gli animali erbivori se dovessero casualmente esatto. mangiare delle foglie di... Molto, ehm, sì. guarda, lì c'è una farfalla mariposa bellissima che Bellissimo, sta gironzolando sì. nella pianta di fico. Sì. Wow. E questo è il patriarca, questo, è, questo fico. Questo eh? sì, è la, la reale sì. essenza di questo ambiente, è questa, la fertilità resa manifesta. È mm -hmm. la mascolinità effettiva di questo ambiente perché ha oltre 300 anni questo filto, mm. ed è ovviamente ultra produttivo, sono già e sì. sì, di volta in volta questo ogni anno aumenta la produzione, è e il patri patriarca del posto, cioè bellissimo, veramente bellissimo. Sì. che permette appunto di avere anche tra l'altro un ricorso mm. storico alla zona di Deli che è appunto la locazione in cui ci troviamo, perché questo fico era il punto di riferimento della cartina topografica di Quarto Sintena, è ancora presente in un punto in fiduciale, praticamente. Esatto. e ha ovviamente dai. poi un'appezzatura impressionante, mm. perché è gigantesco, mm. adesso andiamo a vederlo all'interno così capite un po' che qua c'è la foresta, mm l'ha già trovato il suo buono buono succo. tutto il vecchio ah ma questa bellissima. un'ergia bellissima ed è ovviamente qua gigantesco tutto il tronco questo è spinato farinello tra l'altro che è sì. qui facete sì. vedere qua la dimensione wow. del tronco veramente Bellissimo. spettacolare, che è enorme, una scultura cioè naturale, una dimensione stratosferica sì. ed è ovviamente poi circondato da un'altra serie di fratelli e sorelle che sono quest'altro fico nero poi, che è del vicino ma come se fossero fratello e sorella, qui da sola è caduta una parte che adesso ha già rirradicato e sta mm. già togliendo un'altra pianta quindi questo verrà reciso semplicemente a questa altezza sì, sì. per liberare la parte del tronco secco e continuare il suo percorso di sviluppo qua potete vedere adesso per esempio magari già le dimensioni attuali della produzione è una piantina Sì, assolutamente è ricchissimo ed è ricchissimo qua frutti quindi questi sono già altri due che adesso li incominciamo a prendere per il pranzo esatto. facciamo così la pianta poi si è espansa in maniera incredibile ovviamente mm. arriva sui mm. limiti sì. del terreno ed è stata potata più e più volte perché aveva una cresta esorbitante. Sì, devo dire, non dire che non era nemmeno più plausibile riuscire a recuperarlo il frutto. Nonostante sono stato tantissimo tempo della mia vita in campagna una pianta di fichi così... Quasi grandi non l'avevo no, mai non l'avevo mai vista, no. E qui quindi diciamo che ho avuto... La capacità di crescere poi da bambino, mm. giocando mm. e arrampicando, mi mm. sono Si può dire che effettivamente ha avuto tutta una serie di effetti ben più che positivi su di me, mm. questa bella pianta. Sicuramente. E già solo pensare che appunto si va a mangiare un frutto che mm. viene prodotto da una pianta che ha oltre 300 anni, mm. si può mm. capire no, la no. qualità dell'informazione che esatto. vale sì. essere donata da questa pianta. Io ovviamente poi vi faccio vedere adesso la sua pianta amica, che è la pianta di fico bianco. Eh. Sta facendo qualche ultima produzione ma io dubito che riusciranno ad essere in grado di rimanere sulla pianta perché c'è troppo calore già per il fico bianco. Mm -hmm. Mm -hmm. In più questa sarebbe la quarta produzione. Eh. Quindi dovete fortemente che ne farà degli altri. Però... Questa ti inizia a produrre quando? A... Allora, quest'anno, eh, visti gli eventi climatici, tutti hanno cominciato a fruttiferare a giugno. A giugno, dai. A luglio yes. era già commestibile la primizia mm. e ad agosto c'era effettivamente quasi tutta la primizia completa. Mm. Mm. E poi da lì hanno cominciato no, a fare sense. i nuovi. Mm. Mm. Dai, incredibile. Veramente così longeva e così pro... eh, prolifera, veramente... Particolare. Qui abbiamo invece una pianta di rose che adesso, ovviamente, avendo terminato il suo primo ciclo, stanno andando a sen. Vengono puntualmente recuperati da parte mia i semi, perché si andranno poi a creare, ovviamente, rosette un po' dappertutto. E questo è quanto: quindi, questa è l'area effettiva dove è stato fatto tutto il lavoro di permaculturizzazione, se così lo possiamo chiamare mentre in questo lato si stanno a riorganizzare l'ambiente, queste sono tutte potature tagliate a, a mano con il serrone da parte della rapinetta che verranno utilizzate per varie costruzioni e per la strutturazione di una casa messo da solo qui c'è una zona di vela che sta direttamente nel tipo di sole, i pannelli fotovoltaici come già detto in precedenza, lì un'altra pianta di rosa canina, lì c'è ovviamente la cabinetta dove ci sono inverter, batteria e centraline che deve essere uh -huh. ora ristrutturata in quanto i pannelli necessitano di una nuova strutturazione, di una nuova posizione uh -huh. per acquisire maggiormente luce uh -huh. e in più tutta la cavetteria deve essere ricostituita e schermata anche dal sole Bene. perché di fondo altrimenti va a usurarsi e a consumarsi molto più velocemente del uh -huh. Qui abbiamo okay. tutte le potature che abbiamo già detto prima che sono i reti delle fronde. Queste invece sono potature di picco e in parte di pino e qui abbiamo poi la zona dove effettivamente si può trovare già i primi due giardinetti e tutto l'apparato idrico dove c'è la cisterna, il motopompa e il vivaio dove sono presenti tutte le piante in talea che vado a produrre via via nel tempo di vario tipo, queste per esempio sono talee di fico bianco mm -hmm. Lì abbiamo anche eh, tutta una serie di piante grasse, qui invece ci sono già terra della citronella, del geranio, peperoncino mm -hmm. serrano messicano. Ci sono poi varietà di dasilirium, che è una pianta ornamentale che mm. sta partendo da un apparato radicale che si trova qui dentro e viene poi a essere posto in talea all'interno dei vasi. Qui stanno crescendo piante da seme, in questo caso di mela sarda e c'è la prima piantina che è già uscita, Uh -huh. riesci oh, a focalizzarla? Sì. Sì, sì sì questa adesso sarà una nuova pianta di mele ovviamente qua c'è un seme di avocado che sta per schiudersi okay. queste uh -huh. sono due tale di Mara cotugna, dove è cresciuto un altro pomodoro da se stesso uh -huh. qui abbiamo poi una pianta di carrube cresciuta da seme piante di pino figlie uh -huh. della pinetta sì. tutte altamente produttive di pinoli poi abbiamo la crassola, Queste le hai prese dal terreno e le hai messe in vaso praticamente, erano allora, sì, germinate da sole, no naturalmente? Sì, sì, se ne possono anche vedere qua dentro, mm. perché se mm. tu noti questa per esempio, qua sotto, è una pianta di pino. Aspetta che mi avvicino un po'. Vedi? Questa è una pianta di pino. Eccola, sì. E Quindi ovviamente ne crescono certo. in maniera spontanea, questa sì, è un'altra. sì. Quindi Essendo poi che le... ovviamente non possono crescere in certo, questo ambiente. Certo, altrimenti... le invasi e poi le distribuisci. dove? Esattamente, dove quando è necessario e quando qualcuno mm. richiede eh, supporto per la florizzazione dell'ambiente in cui si trova, certo. vado a fornire appunto sì. questo tipo di eh, servizio, che è quello di consegna mm. di piante di vario genere. Mm. Lì c'è un altro dragon fruit, mm. che tra l'altro mi è stato dato da poco, che sta già incominciando ad espandersi, mm -hmm. in modo tale che poi possa fiorire assieme agli altri. Quelle sono altre tre tale di un altro tipo ancora che ho trovato mm -hmm. in una zona semi-abbandonata di Quartu. Poi ho delle tale di piante d'incenso, tale di piante della ricchezza, tantissime figlie dell'agave, mm -hmm. che come potete vedere stanno già crescendo sì. praticamente tantissimo. Sì, sì. Lì c'è una pianta di tabacco. Ah, forse per... Eccola là. Sì. Esatto. Sì. Poi abbiamo una passiflora che sta crescendo lì sulla canna, come puoi vedere arrampicata, perché verrà utilizzato, questo tipo di metodica, per creare una serra naturale. Ecco. In modo tale che facendo sì che avendo una struttura all'inneale possa arrivare ad espandersi, crescendo anche sulla mm -hmm. pianta di Malaleuca, per fare effettivamente poi da riparo a tutte le piante che saranno qui sotto. Sì, mm, sembra una manina. Esatto. Poi qui, vabbè, potete vedere la pinetta. Bene. Una qualche Queste sono tutte agave che erano state tolte dalla pianta madre, se no hanno in circa una ventina. E queste durano vita natural durante, anche senza ricevere acqua. Bene grazie Roberto. Prego. Grazie, complimenti grazie a voi per l'interesse mostrato. Complimenti, e veramente una bellissima realtà voler fare realmente tutto questo. E... e spero che siano poi realtà gradualmente replicabili, no? Per cui Ovviamente, credo sì. che. Questo potrebbe essere un bellissimo obiettivo. Un Questo bellissimo... è uno dei tanti esempi eh, di eh, realtà che già sono plausibilmente eh, vivibili. Possibili, Dove le persone possibili. fanno sì che la loro vita mm, quotidianamente sia mm, basata cioè, su uno stile di vita differente. E mm, quindi queste realtà che già esistono eh, sono bene. dati di fatto ineccepibili. Bene. Chi vuole andare a viverle e sperimentarle ovviamente è, può avere la capacità magari già propria mm. per magari terre di possedimento o altro o addirittura la possibilità poi di collegarsi a comunità e quindi a persone che già sono in questo tipo di circostanze di vita per riuscire definitivamente a cambiare le proprie esperienze quotidiane. Grazie, grazie. Allora ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.